Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Io sono Bruno Magno. Oggi siamo con. Buonasera, ragazzi! Come ti chiami? Eeeh, non me lo ricordo. Vabbè, bene. Lui è Error comunque. Ve lo posso dire io. Che non è quella cosa che ti succede quando ci spogliamo a mettere link su uh, Meet. Ma è una persona umana. Quindi potete stare tranquilli. Ed è pure una persona. No, no. Sono <ride> no, io... l'ex youtuber che conoscete sì, voi. Perché... Purtroppo adesso... Dillo tu, dillo tu Eh ma hanno usato il canale YouTube, raga, me l'hanno cancellato e oggi ricordo di questa cosa Il ricordo che sul canale YouTube facciamo un'intervista speciale a Error e Grande. ci divertiamo Allora eh, giusto Voi non vedete un tubo <ride> Giusto eh, Allora ehm... Quindi Perché hai deciso di aprire un canale YouTube? Eh, perché forse mh, ho pensato che magari questa esperienza poteva essere divertente E poi con l'app che usavi te mi trovo molto bene Quindi era anche facile E poi con tutte le altre cose comparato da ex amici su YouTube sì. Era pure facile farlo Che poi in realtà possiamo dirlo Che io e Error ci conosciamo da un botto di tempo Un botto? Sì e Cosa ti ha portato a... Uh, tu dove volevi arrivare? Volevi guadagnare quanti soldi? Tant'è, cioè, volevi diventare migliore? Ma... No. Ma... Cioè, dei soldi non è che mi interessi tantissimo Cioè, più, più, più... che mi interessava di più Fammi conoscere, essere famoso soltanto Quello tutti vogliamo essere Eh, esatto, sì È una cosa così Sì, vabbè ma perché ti essere... chiami Error? Cioè, qual è il motivo che ti chiami così? Beh, l'origine del mio nome non la so manco io. Mi so perché mh, ho avuto tanti, insomma, forse. perché pensavo... Visto che ho avuto un bel po' di glitch, insomma, quando giocavo... Quando facevo un canale YouTube in passato ho avuto un botto di problemi e glitch, quindi da là è sbucato questo nome error. Oh, bello. Ma quindi tu questo qua non è il primo, il primo canale YouTube che, che pubblichi? E questo sono tanti, è, tante volte ho riniziato il canale YouTube, però adesso dovrò crea, creare un nuovo account e fare video con un, un mio amico e ogni tanto pure con te. Beh, e ce lo vuoi oh, dire oh, oppure vuoi rimanere la suspense per tutti gli anni fino a quando lo fai no no e ho fatto altri video in passato quando ero più piccolo ma li facevo male perché appunto ero piccolo ah, e, e quindi mh, non erano bellissimi come li faccio adesso però adesso non potrò più farli perché mi stanno cancellando il canale sì. e ci vuoi dire le motivazioni oppure diciamo, cioè, come decidi tu No, no, posso pure dirle. Anzi, no, forse meglio di nuova. Va bene. Quindi, raga, suspense totale. Va bene. No. E, se il tuo canale sì. continuava, pensavi di produrre nuovi contenuti a parte Roblox? Sì, vodevo continuare FNAF, Vanetta Freddy, portare... Del, delle mod di FNAF e eh, in futuro avevo intenzione di portare pure Minecraft e continuare da Among Us però adesso non posso più farlo perché me lo cancelleranno domani, credo ah ok ah, mia. oggi proverò a far di tutto per recuperarlo oggi ci, prover ci proverò, ti farò sapere a te Bruno Magno se riuscirò a recuperarlo allora, io intanto stavo provando a trovare il tuo canale YouTube per... Oddio, ho chiuso Meet. Eh, raga, scusate che ho chiuso Meet. <ride> no, vabbè, raga, ho chiuso Meet. <ride> vabbè, io ho messo in pausa il video, però veramente... Ok, <ride> beh, continua, continua, sì, continua, continuiamo. Ok, continuiamo, continuiamo. Ehm... Perché hai scelto l'immagine profilo del lupo? Beh, perché volevo un'immagine profilo di un animale come prima cosa e il mio amico mi aveva mandato il leone, però non volevo copiare troppo Lion VGF Sì, però ti vanno per un altro motivo. Eh sì, mi vanno co per copyright dell'immagine. Sì. sì. Ragazzi, farò di tutto pur di recuperare il mio account YouTube. Quindi. Quando Se ci riuscirò, cosa che spero tantissimo pure io, usciranno tantissimi video, principalmente se riesco in questi giorni di FNAF, perché mi, mi sta piacendo. Pure Geometry Dash, Roblox per un pochino non lo porterò perché sto avendo problemi con l'account pure, sì, con Roblox. Sei l'unico. Eh sì, sono l'unico perché mh, e sto avendo problemi... Con, con entrare nelle mappe e con la skin è tutta glitchata. Tipo, oh, ecco perché si è chiamato Air Horror e eh, si sì, è Horror. Error, eh? Voi, appunto, forse hanno Roblox ha visto il mio account e voleva farmi la skin glitchata. Mai almeno, sei famoso su Roblox. Io spero che riuscirò a recuperare l'account oggi. Eh, siamo tutti, diciamo. Uh, speriamo, speriamo tutti così sia così Ragazzi mi raccomando commentate sotto Che se avete altre domande a fare a ah, Error Adesso non siamo in diretta perché sennò le facciate in diretta Però mi raccomando commentate sotto Perché poi le, le risponderemo giusto Error no, Non ho capito la domanda Ah non è una domanda Sto dicendo commentate Ah ok scusa <ride> No vabbè <ride> Ehm io non mi perderò nessun video e li vedo tutti i tuoi video. Grazie, ma qual è la mappa che ti è piaciuta di più di Roblox? Di Roblox, di Roblox sinceramente, la mappa um, che mi è piaciuta di più che ho fatto con i miei amici, purtroppo a Bruno non l'ho mai, mai potuto portare sul mio canale perché non mi rispondeva mai alle chiamate. <ride> Non so cosa fa tutto, tutti i giorni. <ride> Sinceramente, non, non, non ho tanta voglia di, scopri, di saperlo. Eh, Comunque, se riuscirò a riapri riaprire il canale, porterò pure Bruno ogni tanto. Se gli va e se mi risponde le chiamate, allora, ragazzi, è e... aperto YouTube Co e non si trova il canale di Error, purtroppo. Eh, comunque, la, eh, la mappa che mi è piaciuta di più è ehm, Field Drip, l'ho fatta con Nicolas eh, in, nel eh, tipo quinto video di Roblox. Bello. È una, mappa, è una mappa molto vecchia, infatti non credo che sia molto giocata anche oggi. Sì. È stata creata nel 2017 quella mappa. Mamma mia, 2017. Sì, prima io ci giocavo prima quando era appena uscita. C'erano un botto di persone. Adesso quando ci sono entrato con Nicolas nel video non c'era praticamente nessuno. Voi due eravate esatto. Va bene, e... che altre domande ti posso fare? Ma non lo so nemmeno niente. Magari qualcos'altro oltre il mio canale? Perché un pochetto mi sto facendo. Mi sto... Sì ti ha detto che si sta rattristendo. E, e... Dai fammi domande sulla mia vita Cioè, nel senso... Sì, sì, ho capito, ho capito Ma tu registi tutti i giorni i video? Eh, io sì, io, io provo sempre a fare almeno un video al giorno No, io invece registro in massimo... un, video, un video alla settimana <ride> me ne sono accorto, non mi arrivano male a notificare i tuoi video <ride> No, però a febbraio veramente ho fatto un patto con il con il manager che diciamo, pubblicherò un video ogni giorno e... puoi chiedermi tipo quanti anni ho? Quanti anni hai? Io al, al alla, io, allora io e 12, ho 12 anni, non so molto grandissimissimo e quando sarei più grande penserei tipo di fare tipo delle magliette del, dei, mh, delle cose di marketing sì sì ci stavo pensando anche ora hai mai pensato di abbandonare il canale per dedicarti tipo per esempio alla moda oppure alla, tele, alla televisione o alle pubblicità no quindi hai mai pensato di aprire un canale Twitch per fare le live quello ci ho pensato un giorno, eh, però ho preferito diventare più famoso prima, preferisco di aprire un canale di Twitch, prima volevo diventare più famoso. Ok ehm. mm. Cos'è che ti è piaciuto di più in tutti. In, diciamo in tutta la tua vita da, da creator? Beh, in, tutto, in tutti i video che ho fatto su YouTube mi è piaciuto, soprattutto ero felice quando tutte le persone che mi guardavano i video e aver giocato con i miei amici, se mi è divertito che loro mi, mi abbiano sempre consolato eh, su, insomma, su, nei video, erano, erano felici di giocare con me e... Ero felice quando anche voi eravate felici di guardare i miei video. Sì. Vabbè raga, noi ci stiamo facendo un po' di risate mentre metto in pausa i video, perché <ride> stanno succedendo... Pensate, cose. Pensate, primi, cosa hai provato quando hai pubblicato il Bruno. primo video? Tu quanti video hai fatto, Bruno, invece? 200 e qualcosa. Ma tu cosa hai provato quando hai pubblicato il tuo primo video? Ho pensato che potevo essere uno youtuber... Molto bravo e sperando di diventare popolare. Non in fretta, non subito. Come gli youtuber di tutti i tempi, Lion e co questi così. Prima non erano famosi come me. Prima non erano famosi esattamente come me. Io invece ho pensato... Ma come cavolo si fa a pubblicare un video? Adesso invece tocca a me a farti l'intervista. Va bene. Vai, inizio. Come ti chiami? Il tuo vero nome, dici? No, non lo posso dire, vabbè, Bruno de... Bruno. Il mio vero nome è Bruno. Vabbè, questo sarà capito. Io non lo posso dire perché, cioè, mi chiamo Error, quindi il mio nome è tutt'altra cosa. Il mio nome è Bruno. Ma credo... Il mio nome è Bruno, cioè. Io mi chiamo Bruno Magno, cioè io mi chiamo. Vai, Bruno. Bene. Ehm. Il tuo il tuo video preferito che hai portato sul canale? Eh, ce ne stanno tanti, diciamo ehm, Il mio video diciamo, più bello credo che ho fatto è stato il trailer del mio canale YouTube E quando abbiamo registrato eh, il video Quello là di Quiz forse se lo ricordano Forse Edoardo i miei fan diciamo più grandi se, diciamo, se lo ricordano E dove ci siamo mm. iniziati un botto E poi vabbè tutte le live di Aspart che ho fatto sono venute benissimo mm. Mai... mai portato delle ragazze sul tuo canale nei video? Allora, eh, ragazze in che senso, prima cosa? Delle femmine, mi ha portato delle femmine ah, nei video sì. tua Sì, c'è cioè, cioè Sonic Hat Gamer che con cui, diciamo, ogni tanto registro e... Ah, e... sì, sì, l'ho vista, l'ho vista, ho visto, ho visto i video con Sonic Con la mia e... ragazza ci stavamo pensando se farla portare pure lei, però boh sei fidanzato! Oh, sì! Ma io non lo sapevo! Eh, L'altro non lo sa nessuno, però va bene. Beh, vede, cioè io non riesco a fidanzarmi. C ho voluto solo una fidanzata che, che alla fine mi ha tradito. Ma chi? Aspetta, metti in pausa il video. Ok, non ho una cameretta alla persona che l'ha tradito perché boh, ero troppo sospetto. Comunque... Buona fortuna, Christian. Buona fortuna. Tu Che? Grazie, <ride> ho capito un'altra cosa. Però va bene, <ride> e... poi la prossima domanda. Poi, in che quanti anni fa, o giorni, o mesi, o settimane? Hai creato il tuo canale YouTube, allora, eh, allora per dire quando ho creato il mio canale YouTube è un po' un problema. Perché allora in realtà, inizio, cioè, in realtà il mio canale YouTube esiste da sette anni. Tu dici sette ma... anni? tu dici bruno ma tu hai 7 anni avevi oddio la matematica vabbè a sette anni sette anni avevi 5, uh, 5 <ride> anni, fa... anni, avevi... tre... anni anni che facevo il baby youtuber no allora in realtà il mio canale youtube e è... cioè sette anni fa mia madre eh, stava su youtube e si era sbagliata a prima di pulsante ha creato un canale youtube <ride> Così è nato il canale youtube <ride> <ride> e, quindi tutto grazie a mia madre Potevo, bene zia eh, con ehm, le conoscenze di tutti i video di gaming. Mm. Eh. Ah, io non sapevo questa cosa. Io invece L'origine del mio canale YouTube non era questa. Cioè, no, voi starete pensando... Vabbè, eh, due mesi fa, quando ho pubblicato il video, io e Manuel scappiamo dallo Squid Game. Invece no. E ho pubblicato recentemente tantissimi altri video sul mio canale e, e quindi e quindi e su, su questo ho provato a fare un canale youtube tipo che due anni fa il mio canale youtube c'è da due anni ah un'altra domanda Andiamo alla prossima, qual è? Mm, eh. Hai un cane? No <ride> eh, Hai un fratello animale? No Una sorella animale? No Io sì, invece <ride> <ride> Vabbè, stiamo no. chiamando sua sorella Ah, non, vi, non vi dissociate, ragazzi allora e poi altre domande non tantissimo da quello che ho detto non c'entra niente Raga. Dio. Adesso, ok io, dai adesso the, the, the last question il mm. eh l'ultima domanda ehm, ah <ride> no è che era video gioco no raga va bene <ride> adesso questa Mario. Adesso, io, visto che sono una persona cattiva, te la farò un pochetto scomoda, questa domanda. Cioè, certo tu uno, dici, dici eh. il tuo indirizzo. No. Scherzo. via. No, no, in realtà è una, un una piazza dove c'è cioè, in realtà. No, no, no, no, non ce lo devi dire. No, <ride> no, no, no, no. Non lo dico, lo voglio dire: piazza la bomba e scappa. Ah, ok, perfetto. No, adesso serio, fammi una domanda tua, adesso una, una scomoda. Una domanda scomoda. Vai, mm. no, mi dispiace tant tantissimo da quello che sto pensando. No, dimmi, dimmi, dimmi, non ti preoccupare. So, già che me ne pentirò, però non ti preoccupare, fai. fai, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, Vai, dai, non ti preoccupare. Mm. <ride> no, hai mai rotto, hai mai bucato il muro della scuola? <ride> Vabbè, raga, iscrivetevi. Iscrivetevi, iscrivetevi al, al nostro canale YouTube. Eh, speriamo che riuscirò a far iscrivere voi. Sì, eh, anche al canale di, di, di Programmer 3. No, sì, Quello chiami... è il canale prima eh, di, sì. di sì. Error. <ride> eh, raga, bisogna ci siamo divertiti tantissimo. Adesso, Christian, si metterà a pegno. Perché mi ha fatto ricordare tutta la storia del suo canale. Esatto. E sì, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.